Grazie Presidente, ci troviamo oggi a discutere una delibera importante, un provvedimento, uh, un futuro provvedimento che sicuramente potrebbe cambiare uh, il volto della nostra città, che è stato oggetto sicuramente di ampia discussione, di ampia trattazione anche sui media e perché no anche di qualche polemica. Uh, intanto vorrei uh, un attimino fare un discorso di metodo e schiarire un pochino uh, il campo da uh, quello che andiamo a discutere e mi auguro a votare oggi. Con la delibera di oggi non viene introdotta la congestion charge a Roma ma si avvia un percorso di studio, di approfondimento, di riflessione, di condivisione eh, con tutti gli stakeholder della città che potrebbe portare da qui a due anni all'introduzione di questa importante e significativa misura. Eh, lo dico perché eh, appunto eh, chiaramente su questi temi che sono molto spinosi, che chiaramente fanno molta presa sui cittadini, spesso è facile affrontarli con superficialità e mistificare un pochino quella che è la realtà. Con questo atto noi diamo mandato agli uffici, al Dipartimento Mobilità e a Roma Servizi per la Mobilità di fare appunto questo studio. A questo punto direte voi a che serve una delibera di indirizzo, perché chiaramente è un tema talmente complesso, talmente vasto, che richiederà anche solamente per... Uh, farla studiare un numero di risorse umane importanti che chiaramente è bene che ci sia una indicazione chiara della politica uh, da questo punto di vista. Però non è che andiamo categoricamente a dire il uh, primo gennaio uh, 2020 o 2021 accadrà questo, ma diciamo, abbiamo un percorso che, data la complessità della misura che si vuole introdurre, comunque durerà non meno di un anno, un anno e mezzo perché vanno fatti dei rilievi di traffico, perché vanno fatti dei sondaggi sugli spostamenti, sulle matrici di origine eh, e destinazione, va fatta una ricognizione del trasporto pubblico, eh, un censimento dei mezzi di trasporto e così via. Quindi chiaramente è un lavoro enorme che porta via non meno di 12-18 mesi, l'obiettivo chiaramente è fare questo lavoro propedeutico perché poi qualora si volesse introdurre la misura chiaramente siamo tutti pronti, quindi diciamo questo come metodo mi auguro di essere stato abbastanza chiaro, se non lo sono stato eh, avrò sicuramente occasione di tornarci, ma non è un provvedimento che dice il primo gennaio 2021 accade questo, anche perché chiaramente il mondo si evolve, il mondo cambia, mentre noi discutiamo questa delibera, magari tra sei mesi ci sono delle tecnologie diverse, quindi è bene che si faccia un percorso di approfondimento e di studio per arrivare eventualmente a quando si vorrà azionare questa misura, questo meccanismo deve essere nelle condizioni uh, di poterlo fare. Questo come metodo. Entrando poi nel merito del provvedimento, uh, le eh, zone, eh, le congestion charge, uh, perdonatemi l'inglesismo, ma è facile eh, cadere trattandosi di questo argomento, comunque diciamo così i pedaggi, anche se pedaggi pedaggio non è correttissimo perché sembra un termine più autostradale che cittadino, comunque delle zone dove eh, il flusso dei veicoli privati è fortemente limitato e disincentivato eh, sono ormai diffuse in tante città, in tante capitali del mondo, penso a Londra, penso a Stoccolma, penso a Milano, penso a Singapore e, eh, e tante altre. Non è una misura Restrittiva non è una misura che penalizza i poveri e favorisce i ricchi ma in realtà è esattamente il contrario la prima obiezione che si riceve quando si parla di congestion charge è la classica e eh vabbè allora prima fate funzionare i mezzi pubblici e poi mettete la congestion charge a tale scopo io cito uno dei miei tanti episodi quotidiani come sapete mi piace e mi sposto quasi quotidianamente con i mezzi pubblici qualche giorno fa Tornando verso casa eh, dal Dipartimento Mobilità in via, via Capitan Bavastro, zona circonvalazione Ostiense, ora di punta, quindi diciamo più o meno alle 9.19, insomma era anche una giornata abbastanza per fortuna leggera, eh, mi rego in fermata, e vado ad aspettare il 7.92 per andare verso San Giovanni dove poi di solito vado a prendere la metro C, il 7.92 passa subito, la app eh, mi dava un passaggio successivo dopo 15 minuti, quindi eh, comunque insomma bene o male il servizio stava... Uh, funzionando però ho impiegato mezz'ora per fare da circonvallazione Ostiense incrocio con Cristoforo Colombo a San Giovanni non per colpa di Atac perché bene o male il servizio c'era ma chiaramente perché c'era un muro letteralmente di automobili da uh, Cristoforo Colombo passando per Caracalla e così via soprattutto in quel punto perché poi il 792 per chi conosce la linea avvia Ambaradana Baradana una corsia preferenziale e poi altra uh, tratto fortemente congestionato a San Giovanni. Quindi questo per dire cosa? Che chiaramente il servizio di trasporto pubblico non può funzionare da nessuna parte se contemporaneamente, contestualmente, se mentre lavoro per ampliare l'offerta di trasporto pubblico non metto in campo anche degli strumenti per ridurre la congestione uh, stradale. L'episodio che a me è accaduto se, io, uh, se ci fossero state meno automobili anziché mezz'ora avrei impiegato magari 15 minuti, ma oltre ai miei 15 minuti risparmiati l'azienda di trasporto pubblico avrebbe potuto lavorare meglio, avrebbe fatto più corse in quel lasso di tempo avrebbe speso meno manutenzione perché l'autobus chiaramente più va piano e più mi costa di manutenzione avrebbe speso meno di carburante per lo stesso uh, identico motivo e lo stesso autista avrebbe lavorato meglio e avrebbe reso di più perché l'autista uh, per quanto possiamo lavorare sull'orario di, lav uh, sull di lavoro ma chiaramente sempre quelle 6-7 ore fa, se l'autobus sta fermo nel traffico, se l'autobus nel frattempo viaggia, chiaramente anche la qualità del suo lavoro cambia eh, profondamente. Quindi appunto questo era per rispondere diciamo, alla prima obiezione che spesso viene fatta quando si tratta di introdurre eh, queste misure. Chiaramente anche qui, come ho sempre ribadito più volte, nessuno dice che oggi siamo nella condizione ideale, ne siamo perfettamente consapevoli e non a caso abbiamo messo in campo tutta una serie di azioni per migliorare l'offerta di trasporto pubblico sia nel breve e medio periodo, pensiamo alle corsie preferenziali che abbiamo realizzato o che stiamo realizzando, pensiamo ai nuovi autobus che arriveranno eh, il prossimo anno mentre per guardare le cose un pochino più in prospettiva pensiamo ai prolungamenti tramviari che abbiamo impostato, molti sono contenuti nel PUMS e molti li porteremo al Ministero Uh, entro la fine di quest'anno per uh, partecipare ai bandi del Ministero che, ha, uh, che sono stati predisposti proprio per le città che hanno preparato un PUMS, un piano urbano della mobilità sostenibile. Roma in Italia è stato uno dei comuni più avanti da questo uh, punto di vista. Quindi chiaramente le condizioni ci sono per cominciare a lavorare in parallelo con delle misure che riducano fortemente la congestione stradale. Ridurre la congestione stradale significa appunto trasporto pubblico più veloce, significa anche, mi viene in mente, una corsa in taxi che chiaramente costa molto di meno rispetto ad oggi perché anche il taxi ha, eh, subisce gli stessi principi del trasporto pubblico se io sto fermo il tassametro ahimè, eh, cammina comunque se il taxi si muove senza congestione fa più corse e quelle corse costano eh, di meno pensiamo anche a tutte le opzioni che oggi ci sono con il car sharing e così via che si possono solo che moltiplicare se la congestione stradale eh, si riduce un ultimo appunto, poi sicuramente avrò modo di tornarci, ci saranno la discussione sugli emendamenti, le dichiarazioni di voto finale, un ultimo appunto proprio su questo, spesso si dice che è una misura per ricchi, è una misura che penalizza i poveri e così via, in realtà è l'esatto contrario, innanzitutto perché chi ha meno possibilità economiche per forza o per scelta si muove con il trasporto pubblico e quindi se io ridupo la congestione stradale vado a dare un vantaggio immediato proprio per l'esempio che facevo prima chi oggi è costretto a prendere il trasporto pubblico per diverse ragioni e quindi trasformo quel trasporto pubblico e lo rendo molto molto più efficiente. Ma è una misura in realtà che aumenta quindi le possibilità di accesso al centro storico, perché proviamo a ragionare per assurdo, questo chiaramente è un principio che possiamo applicare anche sulla sosta tariffata che è altro argomento che arriverà in quest'Aula molto presto, chiaramente Roma, soprattutto il centro storico o l'area dell'anello ferroviario ha chiaramente degli spazi limitati gli spazi limitati che fisicamente non possono essere accessibili con le automobili perché l'automobile per sua natura più di 4 o 5 persone non le può fisicamente trasportare quindi se io voglio veramente consentire a tutti di arrivare in centro non posso che ridurre uh, disincentivare il traffico privato e allo stesso tempo fare il trasporto pubblico, perché un'automobile porta 4 persone un autobus ne porta 100 in uno spazio uh, poco più grande, quindi per forza io devo mettere in campo misure di questo tipo se voglio rendere veramente accessibile a tutti le aree più centrali o più congestionali della nostra città chiudo dicendo negli indirizzi che abbiamo elaborato in questo provvedimento in questa delibera proprio per tale ragione, perché non è una misura che è volta a far cassa ma semplicemente a favorire comportamenti virtuosi del cittadino è previsto un numero di accessi comunque gratuito al termine dei quali si comincia a pagare, sono previsti delle esenzioni per esempio per i veicoli con più di tre occupanti, proprio perché il mio intento è far sì che, i, che circolino meno automobili nell'ora di punta, quindi basta se nessuno vuole prendere l'autobus, se nessuno vuole prendere il taxi, basterebbe che io e il collega Sturni che abitiamo tutti e due a Centocelle, la mattina quando veniamo qui in Campidoglio andiamo con l'automobile, una volta gli Sturni, una volta la mia, ci dividiamo l'automobile e in quel modo non paga eh, nessuno. Quindi, ripeto, eh, Presidente, è un provvedimento che serve a incentivare comportamenti virtuosi e non a fare eh, cassa. Grazie.